Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto con piselli, carote e spinaci, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa, gli ingredienti sono acqua, riso di tipo carnaroli, piselli surgelati, carote tagliate a dadini, spinaci freschi, dado vegetale bimbi, cipolla, burro morbido, vino bianco, parmigiano, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano in una ciotola e mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo il burro e azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 2. Adesso aggiungiamo gli spinaci, le carote, i piselli. E dal quantitativo dell'acqua andiamo a prenderne 100 grammi. Facciamo insaporire per 10 minuti. 120 gradi, orario velocità soft. A questo punto aggiungiamo il riso. Facciamo amalgamare per un minuto. 120 gradi, anti velocità soft. Adesso dal foro del coperchio versiamo il vino. E lo facciamo sfumare per due minuti. 120 gradi anti-orario, velocità soft, senza il misurino. Adesso versiamo l'acqua, il sale, il pepe, e il dado vegetale bimbi. Prendiamo la spatola e amalgamiamo a fondo, è molto importante questo passaggio per evitare che si attacchi sul fondo il riso durante la cottura. Chiudiamo con il coperchio Posizioniamo il misurino e nel misurino versiamo dell'acqua che potrebbe servirci nel caso in cui il riso dovesse risultare asciutto. Ci troveremo l'acqua alla stessa temperatura della temperatura del boccale. Facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione del riso, nel nostro caso 12 minuti. 100 gradi anti orario velocità soft il risotto è pronto non ci necessita aggiungere acqua trasferiamolo in una pirofila e manteghiamolo con il parmigiano Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto, piselli, carote e spinaci. Grazie, Grazie. e alla prossima ricetta.